Alfa Radio. Buongiorno Italia Nang, Tango 9, Charlie Alfa Radio. 5-9 per il log, referenza Italia Lima Golf 321. Ti chiedo una cortesia, mi dai un rapporto d'ascolto reale, grazie. Sì, ciao Alessandro, buongiorno, ben sentito. 5-9 reali per te in questo momento, 5-9 qui in provincia di Messina. Ti ringrazio per la referenza sota LG 321. Un abbraccio, buona continuazione, ti metto uno spot ti ringrazio, non ti faccio gli auguri di buona Befana perché suonerebbe male. Buon fine settimana, ciao. K1, tranquillo, ciao. Allora avanti, K1. Allora negativo eh, Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra QRP portatile fa chiamata per attivazione SOTA referenza Italia Lima Golf 321 c'è lo schipo un po' lungo scusatemi. CQ Sota, CQ Sota, CQ Sota, Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portate le QRP, Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portate le QRP, fa chiamate in banda 40 metri, attivazione Sota, chiama e passa in ascolto. Ok, Oscar Kilo 2, Kilo Roma, 5-9 for the log, QSL. Hello, my friend. Bye-bye, 73. QRZ? Okay, eco-alpha-7, Yankee-Tango, 5-9, QSL. <laughs> Good luck to you, my friend, and thank you. QRZ? Okay, eco-alpha-2, Delta-Tango, Is correct. Ti do il 5.9 per il log, e mi arrivi un po' basso, ma ti do conferma QSL. Grazie a te, QRZ. CQ Sota, CQ Sota, Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portate le QRP, fa chiamata in banda a 40 metri, attivazione Sota, chiama e passa in ascolto. CQ Sota, CQ Sota, Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portate le QRP, eh, cercate di centrarmi signori perché è un apparato minimo e scivola un pochettino di infrequenza, grazie.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 Okay, Echo Alpha 4 Yankee Tango, 5, 9, QSL. Thank you to you, my friend, 73. Sikusota Sota, Sikusota Sota. Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable QRP, Sikusota. Sota. Sicusota, Sicusota, Sicusota, Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable QRP, Sicusota Italia Zulu 5, Charlie Kilo. Oh, buongiorno Italia Zulu 5, Charlie Kilo. mi ero preoccupato perché non eri ancora saltato fuori, 5-9 per il log, QSL sì.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 Uh, Oscar Mike, please, uh, repeat th the number. Oscar Mike, 8 kilo tango. Oscar Mike, 8 kilo tango. Okay, Oscar Mike, 8 kilo tango. 5, uh, for the log, QSL. QSL, it's up 4, 7, 4 by 7, QSL. Thank you, 4 by 7. Uh, sorry, my minimal, minimal ticks. Thank you, and uh, happy new year I, again. 73. Thank you, happy new year. a nice football. Sicusota, Sicusota, Sicusota, Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Siku Sota. Oscar November 4, Victoria Tango. Okay, sorry my friend, please uh, repeat uh, your call. Oscar November 4, Victoria Tango. Okay, Oscar November 4, uh, Victoria Tango, 5-9, QSL. Roger, Roger, buongiorno. Uh, Ciao 73 qrz. Ok, over Victor Lima. Ok, eco alfa 3. Eco Victor Lima, is correct. Okay, Echo Alpha 3, Echo Victor Lima. 5,9 for the log. Thank you, 73.